Ciao e benvenuti in un nuovo video. Sì, calendario dell'avvento di Asos. Ebbene sì, allora ho voluto prendere questo calendario dell'avvento perché è perennemente sold out cioè, ed è impossibile davvero. Ho detto no, è impossibile che Asos metta adesso esaurito un calendario dell'avvento. È impossibile, quindi l'ho voluto provare apposta impossibile, impossibile, non è il modo per averlo c'è abbastanza semplice allora, scaricate l'app di Asos non è un video sponsorizzato semplicemente scaricate l'app di Asos vi loggate mettete il calendario nella lista desideri vedrà che è esaurito, va bene cliccate sulla campanella per essere, avere la notifica di quando tornerà disponibile Ogni volta che è disponibile ce ne sono pochi pezzi, quindi andranno esauriti subito. Magari vi arriva la notifica, andate è stato disponibile, andate sul sito subito. Mettete una suoneria personalizzata solo per Asol, ah, solo per quest'app. Ce l'ate sopra l'app, sarà di nuovo esaurito. Riattivate la notifica. Prima o poi ce l'ha fatta. Io ce l'ho fatta la terza volta, preso, perché una volta che lo mettete nel carrello, resta vostro per... 30 minuti, ed, ehm, 30 minuti 30 minuti per acquistarlo, quindi ce la potete fare ho sentito di ragazze anche che gli hanno annullato l'ordine perché ne avevano venuti di più di quelli che avevano, lo rifate, lista desideri, così ogni volta e vedete che ce lo avrete, allora canale dell'avvento di ASOS 89 euro, molto carino oltretutto nel periodo che l'ho preso io c'era lo sconto del 20% quindi mi piace tantissimo ed eh, andiamo a vederlo perché intanto viene in questa confezione con un foulard molto carino e oltretutto ASOS ha questa attenzione per i dettagli che è spettacolare e vedendolo adesso è proprio eh, un foulard formato vendita e questa borsa shopper anche bella grande allora Andiamo a vedere, il foulard è molto carino, ok? E poi c'è la borsa shopper che io non ho voluto aprire ma forse era il caso perché vedo adesso che c'è un gancetto di sicurezza ma l'ho aperto. Allora togliamo il calendario io non so assolutamente che cosa contiene ho visto che è face e body quindi niente make -up, ma solo per il fatto che fosse così impossibile da avere che tutti e dei vari gruppi si lamentassero che era impossibile da avere io lo volevo avere la shopper è comoda per la spesa, per gli acquisti è riutilizzabile è molto comoda e il calendario ok, di dirci lo spoiler e il calendario è fatto così è bello, particolare andiamo ad aprirlo ah, eccolo qua sì, sì, ha ah, questa voce uh. ok, fatto così quindi con, beh, tutto tranne che natalizio, però è carino questo animalier e ha le caselline anche sotto, quindi ha due strati di caselline, molto molto carino, non so assolutamente cosa contiene, ve l'ho già detto, sì. anche perché non so quali brand distribuisce ASOS, era la prima volta che acquistavo, acquisto perfetto perché comunque transazione acquistato in poco tempo ho ricevuto la notifica ed è spedito velocemente quindi tutto ottimo a questo punto io spero che le caselline che ci interessano siano sopra e le altre sotto per non scartabellare tutto perché le vedo forse sì sono solo un po' mischiate con i numeri ma ci dovrebbero essere tutte molto bello e vediamo se vale la pena questo acquisto dunque come lo metto questo foulard? così? ma no però è comodo vediamo eh? Hm? asos eh, quando vuoi sponsorizzazioni non c'è problema eh? io ci sono sono già pronta allora? <ride> sì, allora dunque, intanto come sempre, come sapete, ehm, qui c'è il minutaggio dove parlo del calendario senza spoilerarvi i prodotti, solo per le considerazioni. Quindi, se non volete vedere lo spoiler, andateci subito dove ve ne parlo un attimo senza però mostrarvi niente. Per tutte le altre, adesso lo apriamo siete andate in fondo se non lo volete vedere andate in fondo perché adesso apro la 1 carina allora per non fare troppa confusione la borsa di ASOS diventa una fantastica borsa porta carta oh partiamo già bene Origins Dying Cup Intensive in formato secondo me classico 75 ml è una maschera idratante con avocado secondo me 75 ml è il formato classico sì sì sì oh, direi che partiamo bene ma andiamo alla 2 2 piccolina e sottile Dottor Pav Pav Pupu, Pum, pu? non lo so, <ride> giuro non lo so. Multi Shot in Balm con Natural Pupu, ok. Quilti Free Vegan, 25 ml, full size, balsamo labbra, idratante. Con colore quindi idrata ma allo stesso tempo da un tocco di colore cioè, scusate, è un formato full size di 5 ml siamo alla 3 sottile e carina e già io sono stra soddisfatta spero di non dovermi ricredere eh, forse sì, forse no Beauty Works. sì ho sentito questo Argan Serum da 30 ml trattamento quotidiano ma non era per i capelli? beh credo di sì anche perché ha il pettine allegato quindi questa è una maschera garantisce capelli lucidi esatto applicare una piccola quantità di siero prima dello styling eh, si usa anche sempre più come un olio si usa anche ed è Uh, a feeling quindi mm, rifacciamo è un olio lucidante nutriente che si può usare prima eh, lo styling ma anche per lucidare i capelli 100% vegan senza parabeni e sless beh, 30 ml eh, questa confezione è richiudibile direi con anche il pettinino ci sta come casellina anche perché, visti i miei capelli, credo di avere molto bisogno di un olio, almeno che li tenga a posto. Ma adesso abbiamo il nostro fularino, ed è 4, piccolina. Diciamo che di natalizio ha niente, però. Egizia Magic. Allora, questa è al Purpose Skin Clean. È una mini size, questa, proprio mini, mini, che non dice neanche la quantità. Però è una crema multiuso, multi tutto. Natural balm con miele e olio d'oliva. Ma quella quantità. L'otto. La quantità non è data a saperla. Benissimo, ci piacciono queste cose. È un... È proprio un balsamo crema adatto a tutti i tipi di pelle, ma va bene anche per, ad esempio, le parti screpolate, è proprio un all over, ma non c'è la quantità, vabbè. tanto si finirà presto perché è proprio piccina. Va bene ed è per le parti screpolate, per le parti più secche, per la punta dei capelli, per le e per le doppie punte, va bene per tutto, ne parlano tutti benissimo, l'ho usata secondo me anni fa, spero che non abbiano cambiato la formula da allora. 5 face primer long foundation grip per un grip a lunga durata all night urban decay è un 5 ml ma io sinceramente non me l'aspettavo primer per il viso per dare grip al fondotinta. scusate questo grip eh, io mi fermo un attimo 89 euro questi prodotti vale più gli altri che costano di più per adesso eh, perché poi magari adesso siamo alla 6 e tutte le altre sono tutti mini sites e mi ricredo questa è la 6 Clinique e già questa Take the Day Off questo è un 15 ml, quindi una mini size, ma questo è fantastico. È un burro per struccare. Eccola qui, è solido, ne basta prendere un pochino, si massaggia sul viso e gli occhi per struccare. Questo per il mascara è spettacolare. Alcune ragazze dicono che è a agli occhi. A me sinceramente non capita mai, forse ne parlevano troppo. Provate un po' e ditemi a me piace tanto e spesso lo compro e siamo alla 7 Olaplex <ride> Olaplex Eye Perfector numero 3 ripara ed rinforza 30 ml quale parte è questa? usa una volta a settimana per i capelli classici, due o tre per quelli rovinati. Prima dello shampoo, non è un pre-shampoo, è un riparatore. Quindi prima dello shampoo, ma come si usa? Perché io della Olaplex ho provato lo shampoo e il balsamo e sono molto validi. Questo no. ma devo lasciare in posa si sì. 10 minuti lasciare in posa 10 minuti prima dello shampoo cioè, scusate eh. ho la plex otto. la plex 8 devo aprire inizio a capire perché era sempre sold out revolution Skincare. ecco è un full size ma non mi piace 100 ml Revolution Glycolic Gente Sfogliante e Illuminante per il Viso ed è quotidiano da 100 ml della linea Revolution Skincare. eh Sì, ok, mm, non l'ho mai provato sinceramente. Ma è un full size da 100 ml, quindi è un... ma eh, è o un detergente sfogliante? applicare sulla pelle asciutta aggiungere una piccola quantità di acqua e massaggiare con movimento circolare utilizzare una o due volte a settimana no, quindi alcune un esfoliante classico, ok 9, che comunque ci sta ragazzi, 2 sides e Lauder mini mini size. ma Advanced Night Repair è fantastico è semplicemente fantastico ecco la bottiglietta è proprio questa questo è un, un, un campione un 7 ml esatto non ha molto che si prenda così comunque questo davvero la notte è un olio abbastanza corposo ma sulla pelle mista e grassa non ha nessun tipo di problema e ho notato un miglioramento a livello di mm. a ah, una parola rimpolpamento rimpolpamento quindi ci sta 10 quindi con dato che è molto costoso con quel prodotto che fa tipo una settimana di utilizzo 6, 5 settimane di utilizzo potete provarlo e vedere se può fare a caso vostro oppure no 10 Oppala, questo è un full size, te ordinary, 100% plant, derive squalane, squalane, sì, idrata e oil, ma cos'è? Squalane, deriva dalle piante, lo so, idratante, applicare qualche goccia sul viso, è un idratante ma adesso lo apriamo comunque ragazzi questo è un full size è un 30 ml ah è proprio un olio è proprio un olio quindi va bene essere idratante ma questo è proprio olio molto olio super idratante non è adatto al mio tipo di pelle sicuramente ma è super idratante ed è un full size ma la sera, la sera ci può anche stare 11 molto leggera e vabbè ci sta da anti-professional prima queste sono ciglia finte molto carine non amo questo tipo di ciglia finte ma presa ciuffetti anche perché no ci sta dodici codali Sarà allora vina perfect siero ed eclat anti antimacchie questo è proprio piccolino eh? questo è un 10 ml ma ne basta poco è vero però è proprio piccino 13 no? perché qua sopra ho la 18 quindi 13 devo andare già al piano di sotto oh santa pazienza Psychic sisters la pietra guascia che serve per applicare i prodotti sul viso e anche sul contorno. Eh, sì, è un po' come il rullo di giada, mh, comodi per, un, tratta, per applicarlo bene, per stenderlo bene. Poi è una pietra fredda quindi comunque va a rassodare momentaneamente o comunque fa l'effetto freddo sul viso, va bene anche sul contorno occhi per un attimo distenderlo non mi piacciono per un fatto di, di praticità però non è che sia un prodotto malvagio ci sono tante persone a cui piace non lo trovo pratico sinceramente solo questo e a questo punto andare alla 14 molto leggera anche questa ma sembra un full size slick, life proof resistente alla vita, una matita nera scusate un attimo perché io devo togliere questo olio dalle mani perché inizia a darmi dei problemi quindi anche make up si, sì, eh, oltre a teordino no ok, stavo guardando di make up effettivamente tranne il primer di Urban Decay e le ciglia finte non avevamo ancora visto niente quindi slick che non è male life proof resistente alla vita non si aprirà mai visto che ho le mani bagnate quindi andiamo con la mia fidata limetta che non pensavo di utilizzare in questo video però sono asciutta sì. Oh, molto nera ci piace tolgo subito perché ho poco di macchiarmi la maglia bianca um, cosa devo aprire <ride> devo aprire la 15 ok eccola qua paradox we are paradox repair tra in una conditioner prima dello shampoo No, a pre-shampoo è un balsamo. Esatto. A pre-shampoo è un balsamo, Querti Free ci piace. È un balsamo per i capelli secchi, 30 ml. Mai sentito, mai, mai sentito. Sigillato. Proviamo. Mi piace perché ci sono tantissimi prodotti, 16. E poi oltretutto, ed, si può ed, provare varie marche anche, anche per vedere quali sono i marchi. <ride> Immaginavo dall'odore, e quali sono i marchi venduti da Asus, vendi Olaplex, interessante. Questo è Deep Sleep Body Cocoon in full size da 100 ml, della This Works. È un... Crema idratante per le mani e per il corpo con profumo di lavanda che si sente da chiuso. Se conoscete Teas Works per il famoso per quelli spray rilassanti da cuscino, anche questa crema, secondo me, per le mani, mh, per il, le, le braccia, per il corpo. Fantastica e poi un full size 17. Leggera, ma sì, dai, comunque è invisibile Bubble. Ma è carino. Non pensavo invece è un crunchy proprio. Oh, ma è super bello per natalizio proprio per le feste. Ci piace carino, come extra è carino. a me piacciono soprattutto quelli fatti a, a, arricciati a molla perché mi tengono sui capelli anche col cappellino e altro e mi piacciono molto quindi siamo arrivati alla 18 sottilissima Dr. Jart Shooting Hydra Solution è una maschera Xl, una maschera in tessuto idratante ok 19 mi sto chiedendo perché c'è la 20 che è enorme e la 24 piccolissima però nella nella botte piccola ci sta il vino buono andiamo alla 19 a te definer liner starbust ma cos'è l'occhio labbra beh che stiamo a fare qua apriamola ok no ma è stupenda cioè è brillante Gel e l'aner con brillantini con glitter, è stupenda! Non, non me l'aspettavo, non la conoscevo. Conoscevo il marchio di sette sì. Ma per gli smalti, fa anche make up. Devo andarci a vedere assolutamente. Quindi, togliamoci la 20 ok, dopo ve lo leggo 20 è enorme e pesante Elemis Elemis è un marchio che ho iniziato a conoscere con look fantastic molto valido e questo è un 200ml full size shooting apricot toner mm, tonico viso al bicocca per Calmare, lenire, io lo devo annusare. Non sa di albicocca, ma è un tonico full size. Allora 21, e dico: Orcala, ma è da ASOS? Davvero? Mac. Matte lipstick. Eh, sì, il colore è. While. sapete che ne conosco diversi ma questo no comunque vediamo sembra mh, 3 grammi quindi ok sapete che è veramente tanto che non prendo i rossetti mac che non sono più neanche abituata bello per me è un full size. No, ditemelo voi, bello bello perché ho smesso di coppare i rossetti. MAC perché ce ne sono tantissimi altri? Bellissimo. 22, le mini macaron. Ah, famosissimo per le smalti semi permanenti e un nail art in particolare: unghie, olio, unghie cuticcole, idratante e nutriente, ah, però full size da 10 ml. Ci piace, non me lo sarei aspettata, ma ci sta come prodotto. Finalmente un calendario dell'avvento senza smalti, 23. Mi piace il fatto che sia super imballata, anche se non so cos'è. Ho oh, visto cos'è, ho visto solo il marchio Iconic London No, adesso la devo assolutamente estrarre alla veloce da qui Per dire no, fammi vedere, fammi vedere e... Bella Bella Allora Marrone opaco, non pensavo di fare swatch in questo calendario e invece ne sto facendo. E l'ultimo, allora tra il primo che ho rossetto è cioè, bella, bella perché ha tutto. In poco, e eh, dato che però io devo farvi vedere una cosa e dirvi anche, non ho da qualche parte delle salviette. Eccola qua, perché intanto, bellissima palette. Scusate, ma se c'è una palette al 23, il 24, che cosa c'è? Lo so, bella domanda. Allora, bella polverosa ma bella, iconic, è un marchio make up molto valido, adesso mi fermo un attimo, non apriamo la 24 che è qui perché vi devo mostrare questa cosa, dentro il calendario c'è un codice QR da scannerizzare ed se ha la possibilità di vincere 200, Termine di voucher non l'ho coperto non per tanto ma perché de, se no una di voi magari lo scansiona e delle altre non ne, e quindi ne, dato che ne ho solo uno non credo che sia credo che sia unico non lo so non ho visto oh, grazie si può togliere il foglio non ho visto se, de, se scansioni non ho provato 6 scansioni e poi dopo ed eh, è devi inserire i lati per provare a vincere oppure 6 scansioni ed è un codice QR unico e nel caso non voglio che sia solo una a tentare, quindi prima guardo e poi dopo lo dirò quindi un po' questo che richiama il marchio ASOS e anche forse per il codice QR ma torniamo alla 24 che è l'ultima casellina Charlotte Tilbury scusate un secondo lo so che vi ho detto Charlotte Tilbury e poi vi ho lasciato lì ma qui c'è la gente che non è proprio normale secondo me dopo, questo, dopo il lockdown e dopo le zone a colori ci sono cose strane c'era uno piantato davanti all'ingresso per il cancello Guardava, dava per comprare Charlotte Tilbury c'è cioè ultima casella Charlotte Tilbury istantana idratante crema idratante istantanea SPF 15 7 ml scusa un attimo non mi fanno aprire il mio santo ed È ed casellina di Charlotte Tilbury in pace e niente alla fine era un ragazzo che cercava la vicina che non apre la porta e Sta bene, è semplicemente che non gli vuole aprire. Però però che va le scatole a me. Allora 7 ml. Mm. cioè idratante sì, wow. No, vabbè. Allora, prima di de... togliergli gli spoiler a tutte, che cosa dire? Anzi, facciamo una cosa. Lo dico a tutte le ragazze, quindi niente spoiler, ma ne parliamo. Se siete arrivate qui dal minutaggio, perché non volete spoiler, vi dico a mio personale parere, ma anche a tutte le ragazze che hanno già visto com'è il calendario e quindi sanno che cosa contiene. Scaricate l'app e prendetelo. Per me vale anche per dopo Natale. Prezzo fantastico, più conesto. Oltretutto spesso con anche promozioni. Ad esempio, io l'ho preso spartato del 20% e sto guardando, ma ci sono marchi tanti che non conoscevo, ma tanti altri che vi dico: wow, per la qualità, per la scelta di marche e per la qualità del marchio e del prodotto, davvero un valore molto alto. Full size, mini size, mini size intendo le travel, quindi non i sample, che è già una cosa diversa. Mm, prendetelo, per me vale, vale assolutamente ed sinceramente ho visto calendari più costosi con una qualità è una scelta inferiore quindi davvero più più che è consigliato. prodotti che non mi piacciono che dico non mi servono sinceramente guardando così senza muovere niente quindi ecco allora è niente e sono arrivata alla fine di questo calendario Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete riusciti a prendere. Io ho fatto molta fatica, sì, ma de, in questo modo con l'applicazione, con la campanella ce l'ho fatta. Fatemi sapere voi de, anche perché hanno, continuano a metterne fuori però pochi per volta, Beh, se no, li prendono tutti, non lo so, probabilmente in edizione limitata, niente. De, fatemi sapere voi tutte le impressioni. Io spero davvero con questi canali dell'avvento di avervi tenuto compagnia fatto vedere dei prodotti dei, dei calendari con la possibilità di scegliere perché ne sono usciti ad agosto quindi davvero uno rischiava di prenderne tantissimi e, e basta noi ci vediamo al prossimo video